Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarion, se non l'avete già fatto, e sicuramente non l'avete già fatto, mettete un bel like e iscrivetevi a questo canale e invitate anche altri a iscrivervi a questo canale, voglio arrivare a 10.000 iscritti. Adesso vi voglio eh, mostrare questo oggetto, eh, per chi non lo conosce, eh, serve per la stampante 3D, sopra si mette eh, la bobina, la stampante, mentre tira il filo, la bobina... Eh, può girare senza attrito, in questo modo da problemi al materiale, a quanti il che deve uscire eh, dall'ugello. Il problema eh, di questo qui è che non è possibile adattarlo a tutte le bobine, perché ogni bobina comunque ha la sua tolleranza. cioè quella lì che, anche se è un chilo un po' più stretto, un po' più larga, questa qui purtroppo non è adatta a questi tipi di bobine. Effetti, io molte volte mi sono trovata la bobina che è scivolata all'interno del cuscinetto e, e mi sono dovuto trovare lì eh, con la bobina che stava, che stava andando sopra eh, la stampante. Quindi, ho realizzato lo stesso progetto, modificato. L'ho fatto anche un po' più alto, fatto in legno, ovviamente anche con dei pezzi stampati con la stampante 3D. Nel video vi mostrerò. Eh, Cosa realizzate e come l'ha assemblato? Buona visione! E mi vi raccomando, non dimenticatevi like.